Ben ritrovati sul canale, sono fani e oggi andremo a vedere un oggettino che mi è appena arrivato, quindi lo scartiamo insieme e vi faccio vedere. Quello che voglio farvi vedere oggi è un jig per fare i fuori a tasca, sicuramente ne avrete sentito parlare, sicuramente molti di voi lo utilizzano già, avranno sicuramente uno di questi in casa della Warcraft, questo qua, per chi non lo sapesse serve a fare delle giunzioni nascoste, quindi io l'ho usato tantissimo, tantissimi che lo usano, in America è una cosa praticamente normale, si usa veramente da tantissimi anni e in Italia è arrivato solo negli ultimi anni con, la, con appunto l'ausilio della Warcraft. Questo jig qua costa una trentina di euro e appunto permette di fare giunzioni nascoste. Quello che voglio farvi vedere io oggi è una versione diciamo pro di quello, praticamente quello che si avvicina di più al jig originale. Il jig originale è della Craig che costa non poco, costa circa un centinaio di euro, forse qualcosina di più. Io ho avuto modo di provarne uno molto simile, ma oggi andiamo a vedere una versione nuova, quindi adesso lo scartiamo. Ok, ecco cosa troverete nella scatola. Abbiamo sicuramente il, il corpo, il jig vero e proprio. Qui abbiamo un arresto di profondità, la punta del 9, il resto di profondità andrà montato qua. Il bit speciale, quindi serve un bit molto lungo per fare questi lavori qua. Questo in particolare, questa versione qua, è la versione con la punta quadrata, quindi le viti in dotazione sono quadrate, come quello originale della Craig, in sostanza. La versione precedente aveva le viti a croce, mi sembra inserto PH1, mentre queste sono quadrate. Queste viti qua comunque si trovano in commercio, eh, sia su Amazon che su Banggood. Qui abbiamo diverse misure, perché il bello di questo jig è che può andare a unire spessori differenti di legno da un minimo di 13 mm a un massimo di 44 mm vuol dire che possiamo andare a unire praticamente la qualunque cosa vogliamo fare. Ok ragazzi andiamo a provarlo perché come dico sempre vale più la pratica della grammatica e un'immagine vale più di mille parole quindi andiamo a vedere come, come impostare la questo jig. La prima cosa da fare che vi consiglio fortemente è di costruirvi più o meno un, un supporto come potete vedere la piastra è già perforata, quindi sarà facilissimo avvitarla a un qualsiasi supporto. Io ho preso questo pezzo qua di MDF e gli ho agganciato due parti laterali. In questo modo ho una superficie d'appoggio maggiore. Quindi se faccio pannelli abbastanza grandi non, eh, non avrò il pericolo che, che si muovono. No? In questo modo avrò tutta una superficie d'appoggio più ampia. Poi l'ho fissata al banco, in questo modo rimane fisso al suo posto. E' quella a posto. Poi... Bisogna vedere cosa dobbiamo andare a forare, quindi per esempio io adesso per fare un test vorrò unire magari questi due pezzi di abete, classico lamellare da 18 mm, quindi sapendo che questo è 18 mm devo andare a regolare il jig in questo modo, quindi prendo la mia punta, qui abbiamo la scala in pollici e la scala in millimetri. Io ovviamente userò quelle in millimetri, c'è anche una brugola in dotazione, inserendo, inserendo la boccola che c'era prima, l'appoggio qui, così. E faccio in modo che la parte di taglio quindi non la punta ma la parte del taglio mi arrivi a 18 mm qui c'è segnato un 19 quindi diciamo che per adesso per la punta va più che bene quindi una volta arrivato sul 19 stringo la brugola. in questo modo così ho la mia misura preimpostata del fine corsa poi lo stop, questo qui come potete vedere si può regolare, cosa faccio? Io quando lo chiudo lo imposto più o meno a 19 mm, poi per fare una prova comunque sia metterò il mio pezzo e devo fare in modo che quando questo scatta il pezzo non si muova, così va già bene, quindi lo chiudo, ok? Questo deve scattare e il pezzo non deve muoversi, non deve essere troppo forte ma neanche troppo lasco, quindi una, una semplice pressione, il pezzo che è al suo posto e anche questa è pronta poi un'altra cosa da regolare è l'altezza di questo questo anche questo è sempre legato allo spessore del pannello come possiamo vedere noi alzandolo possiamo arrivare fino a un massimo di 44 mm e scendendolo fino a 12,7 noi dobbiamo fare un 18 mm appunto io qui ho un 19 quindi starò un pochino più sotto e anche questo è a posto collego l'aspirazione un consiglio che vi do è di fare sempre delle prove sui pezzi di scarto prima di andare a fare il prodotto finito quindi con queste magari ci sono da fare delle micro regolazioni di più in meno quindi vi consiglio sempre di andare a fare delle prove su dello lo scarto l'aspirazione collegata deve essere sempre in funzione foro d'aspirazione da 34 mm quindi dovrebbero andare bene i classici aspirapolvere se no ci sono in commercio degli adattatori comunque in descrizione vi lascio un adattatore che potrebbe andare bene e lo collegate così. Come vedete io mi arrangio come posso. Un altro consiglio che vi do è di non andare mai a forare troppo vicino al bordo perché rischiate di spaccare, ok? Quindi piuttosto state almeno un paio di centimetri. Questa altezza l'abbiamo regolata, questo è regolato, questa l'abbiamo regolata, vado a fissare il pezzo. Come, cosa sono questi? Questi qua indicano la distanza tra un foro e l'altro, quindi noi mettendo il jig in un'unica posizione possiamo decidere se fare un foro a una distanza di 24 mm uno dall'altra, fare un foro a una distanza di 16 mm uno dall'altro, quindi tenendo già il jig in posizione possiamo fare due fori vicini o due fori lontani, quindi possiamo stare a 16 mm, a 24 mm o a 40 mm di distanza noi oggi andremo a visto che questo pezzo così andremo a forare più o meno in mezzo faremo una distanza di 24 mm quindi utilizzerò questi due fori un altro consiglio che vi do è di usare un lubrificante come ad esempio questo al silicone o comunque magari un po di v40 classico nei, nei fori proprio una spruzzatina eh. e anche magari sulla punta per facilitare lo scorrimento nella punta B e diminuire l'attrito. Ok, siamo pronti. monto la punta. Il bello di questo, rispetto a tutti quelli che ho visto, sia compreso quello della Warcraft, è che questo ha l'attacco esagonale, mentre tutti quelli che ho visto finora avevano tutti l'attacco, cioè la punta era tutta tonda. Quindi qua, punto in più a favore perché l'esagonale evita lo slittamento. Posizione di foratura. Accendo l'aspirazione e facciamo i fuori. Questo è il pezzo appena forato, qui c'è un pochino di bava, poi possiamo andare tranquillamente a toglierla con un po' di carta abrasiva. E questi sono i fori, come vedete qui ha appena appena forato la punta, che è giusto, e qui abbiamo la sede per le viti. Quindi adesso andiamo a fissare. Allora, mettiamo, possiamo fare sia un'aggiunzione in questo modo, che un'aggiunzione ad angolo retto. L'importante è che la parte, il pezzo che voi andate a forare vada in battuta sull'altro pezzo, in questo modo, ok? Non montatelo così, ma la parte con i fori deve andare in battuta così. Poi un altro consiglio, morsettate il pezzo prima di andare a forarlo, soprattutto se è piccolo. Poi tolgo la punta e prendo quella in dotazione col bit in quadrat quadrato velocità 1 modalità avvitamento prendo le vite in dotazione il bello del manuale è che ti che vi indica anche già che misura di vite da utilizzare quindi noi adesso abbiamo forato un 18 mm potremmo usare praticamente dal 25 al 32 quindi io userò i 32 mm sul 18 mm quindi andranno benissimo anche queste io me le preparo sempre così in questo modo lungo con le viti. Porca. Niente ragazzi, il bello della diretta, <ride> praticamente, ho passato fuori. Per questo vi dico di usare sempre un pezzo di scarto per fare le prove, perché in questo caso sono andato troppo in profondità, quindi ci sono due soluzioni. O alzo questo, questo qui di un pochino in modo che la punta, quindi l'altezza dalla fine del pezzo, a qui sia maggiore, quindi questo qui regola la posizione di questo foro qua, oppure uso una vite più corta. In questo caso l'altezza lì va bene, quindi posso benissimo usare una vite più corta. Io ho usato una 32, evidentemente troppo, eh, va bene una 25. Ok, mettiamo caso che io adesso devo andare a unire questo morale da 40 mm su qua, quindi dovrà fare un'aggiunzione di questo tipo, così. Ovviamente la logica mi dice di fare un foro in questo lato qua, però magari per estetica o per qualsiasi motivo non posso far vedere le viti non, non so usare le spine voglio fare il fuori a tasca perché è la soluzione più rapida che voglio fare magari ne devo fare 10 di fila e mettersi le a spinare tutto ci vuole una vita quindi voglio fare il fuori a tasca cosa faccio il discorso è sempre quello prima di tutto regolo la punta quindi la punta io adesso l'ho già impostata più o meno sul 38 mm mi devo fare un 40 quindi andrà più che bene ho regolato l'altezza, anche lei, a 40 mm, ho regolato il pistone, vado a fermare il mio pezzo, così, tanto farò una cosa sola, ok? Accendo l'aspirazione e vado. Ora, se io dovessi andare a unire i due morali di questi, tipo così, non avrei problemi di altezza della vite, quindi potrei tranquillamente usare una vite da magari da 50 mm. Siccome io voglio andare ad unire stavolta questo con un pezzo da 18 mm, devo anche calcolare la vite giusta, quindi in questo caso io non userò quella da 50, ma userò una vite da 40. Attenzione, è fatta ok fin qui ci siamo tutto molto bello direte voi ma se devo fare un foro a tasca su un pezzettino che posso muovere ok ma se devo fare un foro a tasca su un armadio se ho un coso gigante non posso mica ribaltarlo su un tavolo no come faccio il bello di quello della wallcraft è che è portatile cioè io devo fare un foro qua metto giù faccio il foro come faccio con quello con tutto sto di roba lo faccio vedere Prima, quando ho fatto vedere la, tutti i pezzi disponibili, ne ho saltato uno, adesso vi mostro perché. Prima di tutto bisogna svitare questi. Possiamo andare a rimuovere questo pezzo qua, che è quello che ci servirà per fare i fori su un pannello troppo grosso per essere portato in giro. Ok, mettiamo a casa che io devo fare un pannello gigante come questo e non ho la possibilità di metterlo sul banco. Cosa faccio? Mi viene in aiuto questo accessorio qua che è incluso nella confezione. Noi andiamo a prendere il pezzo che abbiamo smontato dal jig e gli andiamo a inserire questo. Questo ha un lato con un gradino, vedete? Il gradino lo mettiamo nella parte inferiore, così. Poi il discorso è sempre uguale, devo andare a forare un pannello da 18 mm, lo imposto a 18 mm. Devo forare un pannello da 40 mm, lo imposto a 40 mm con questa in dotazione che avrò smontato prima così ho il mio gig portatile pronto quindi se io devo forare ad esempio questo pannello qua grazie all'angolo avrò impostato la distanza del pannello farò così questo andrà in battuta con un morsetto lo tengo giù o anche con le mani abbastanza e col trapano vado a fare i fori che mi servono così avrò la mia distanza ripetuta, avrò il mio scontro, quindi non posso sbagliare, e ho il mio jig portatile. Quindi, ragazzi, abbiamo visto come questo jig sia veramente facile da usare, veramente facilissimo. Bisogna solo prenderci un pochino la mano, secondo me, fare un po' di prove, ma poi riusciamo a fare qualsiasi giunzione nascosta. E adesso vi faccio vedere un po' di, di foto di giunzioni nascoste che ho fatto io. Sicuramente, come dicevo prima, molti di voi, Avranno questo qua in casa probabilmente, ma direi che da quando c'ho questo, o comunque quello che avevo prima, era molto simile a questo, questo qua c'ha tante migliorie in più. Quello della Warcraft non l'ho più usato, veramente, perché è molto completo. Io qui in descrizione vi lascio il link a questo e accessori utili come l'adattatore per l'aspirapolvere e altre cose. Trovate tutto in descrizione. Vi lascio anche un coupon sconto da applicare sul prodotto. Se per caso il coupon non è più valido, perché magari i numeri sono limitati di pezzi, quindi i coupon scadono o hanno una scadenza temporale o una scadenza in base al numero di pezzi, vi invito a seguirmi sul mio canale Telegram. Sul mio canale Telegram io pubblico offerte di questo tipo, quindi quando mi rilasciano dei coupon sconto nuovi io li condivido con voi, quindi potete risparmiare qualcosina. Bene, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avete il gig della Warcraft, se avete magari quello della Craig addirittura, se ne avete uno simile a questo, cosa ne pensate, se avete intenzione di acquistarlo, fatemelo sapere nei commenti e ditemi se il video vi è piaciuto. Io vi do appuntamento al prossimo, spuntate la campanella e iscrivetevi al canale, così rimanete sempre aggiornati su quando uscirà un nuovo video. Ci vediamo al prossimo.